देखे वो सिकरे में कुछ ना करबा ma che tanti ho? Ma che tanti ho? Ma che tanti ne ho? Ma che tanti ne ho? Ma